Ciao a tutti, mi chiamo Tarindu e sono un architetto. Mi sono laureato lo scorso anno presso il corso di laurea magistrale ciclo unico in architettura di Cesena, dell'Università di Bologna. Ho trascorso un periodo di lavoro presso Ensemble Studio, sia nelle scene di Madrid che di Minorca, e attualmente collaboro con lo studio CZA Cinozucchi Architetti di Milano, dove mi sto occupando principalmente della progettazione della nuova stazione di Bergamo. L'aspetto più interessante del mio lavoro consiste nell'occuparmi della progettazione e della costruzione poi di quelli che sono gli spazi e i luoghi che mi auguro in un futuro possano influire positivamente sulla realtà quotidiana delle persone. D'altronde l'architettura è una lingua universale che accomuna tutte le persone, tutte le culture del mondo e penso sia uno dei motivi per cui vale la pena diventare architetti. Vi posso consigliare il percorso di studio in architettura di Cesena perché ha posto le basi affinché potesse intraprendere questo percorso che mi auguro possa essere pieno di soddisfazione come lo auguro anche a voi. Non mi resta altro quindi che augurarvi buona fortuna.